Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynatix e Marco006 e siamo tornati su Smash Bros Ultimate. Sì, Super sì. Smash Bros. No, non mi siedo perché so, ho la telecamera davanti, quindi in questa parte dobbiamo iniziare il prossimo dungeon, per volontà di Marco. Yep. Uh, quindi sì. Più. sì. No, io. Le non ne abbiamo le abilità disponibili. Tu non ti trovi. Invece sì. Cioè il punto esclamativo. Ok, in questo <sessizioni> episodio andremo. Ecco il tuo punto esclamativo, ce ne servono 40, ti voglio ricordare. Danni da beni non ridotti. Oppure. Danni da veleno ridotti non è che ci serve. Tipo scudo perfetto curativo sarebbe una cosa migliore, quindi sì. Lo prendiamo adesso. Esci. <susurra> quindi sì, lo prendiamo adesso, riesci. <susurra> ok. Non vediamo quello che c'è dopo perché adesso non ci interessa. Quindi adesso uh, dobbiamo andare in alto a destra, perfetto. Cos'è quel cubo lì luminoso? È un teletrasporto, non ci serve per ora. Ok. Uh, giusto, ci sono più anche questi spiriti. No, no! <ride> <ride> sì, dai, okay, io. Ok, mio dio. Però la prossima parte li facciamo, sì. Non mi interessa. Sulla lavagna ho scritto spiriti. <ride> sì, sì. Perché non so quante parti ci metteremo a fare gli spiriti. Probabilmente due al massimo. Vediamo, mi sa che sono stato wow. un attimo. Senti, senti la musica. Wow, that's powerful. Che, cos, che, che no, cosa. Non lo so, è? però è di Brawl. Cioè, da qualche mio collo io l'ho sentita in Brawl la prima volta. E l'ultima volta. Ed è bella. Cupa yeah. Sapiens con ovviamente pausa. Il nemico di con una bomba, ok. Ma allora, avrebbe più senso con Bowser Jr. che usa più mosse in giù. Dovevi iniziare io, giusto? Qui. Sì. No, non avrebbe senso. Però. Sì, avrebbe senso perché lui con la mossa in giù riesce a comunicare, cioè riesce a evocare... Beh, lascia stare, gli sarebbe gli troppo... troppo la, lascia stare. Non ci serve niente di... Si sente il volume, io direi, di alzare un po'. No, hai fatto apposta, ho vattato apposta. No, comunque già la prima era più basso. Non è vero. Allora. Uh... No. Okay. <ride> <ride> non Tanto non ce l'abbiamo così. Lu sai il Donkey Kong e qualche spike. Comunque abbiamo una sorpresa per la parte di King k Rul. Sì, abbiamo già fatto la copertina. E <ride> fa abbastanza. ridere, forse. Vedi, è un po' troppo bassa e sono tanti piccoli Bowser e hanno già sprecato le bombe senza farmi troppi danni che una scimmia grossa che uccide i, i piccoli Kupa Sapiens uh. <ride> <ride> <ride> stupidi mosciolini Devo fare qualche spike però... Non mi sono reso conto che i Bowser sono mini e sono quattro. Danni Terrell è in, in genere ridotto. Va bene. Anche se mi sa che abbiamo colpo poco immune. Ah, Alterazione. Sì, sì, abbiamo immune di tutto. Ah, oh, wow. Allora, è inutile come spirito. Siamo Lo troppo prendiamo. avanti con Possiamo vendere... Spirito. Schifosi. Giusto Belmont. No! Ah, ah, ah. E ah. non puoi restare... Ma io premo Tobi! Ma mi sorridi, Mr. Splash. C'è solo il terreno in fiamme. E ai Donkey Kong, che è il, la, i miei comandi. Non riesco a centrare la piattaforma. Oh sorry. Ma deter fault! Shows un bello! Yikes! Oh, mio dio Marco! Cerca di, di restare sopra la piattaforma! Bravo Marco! Carica! Adesso. Fai il, il bin avanti. Speciale in avanti. Bravo. Fire. Ok, okay perfetto. Perì. Almeno sono sopravvissuto. Eh. Lol. Grazie ai miei suggerimenti. Non suggerimenti, ma cosa fare? Che <ride> okay, lì c'è un ponte da attivare con dei blocchi, va bene. Qui siamo venuti di quasi. Si sì. sì, va. Mm. Leaf. L'ho già visto da qualche parte, però mi. Ok, colpi. Oh no, colpi letali. No no. No, no, Recupera danni pure. Mio dio. Qualcos'altro. Uh, ok, quello va bene. Personaggio. Non devo cambiare il nome, ma devo cambiare solo il personaggio. Direi che uso card. Let's go! 5 minuti abbiamo già fatto due sfide. si sì, non è che ci mettiamo tanto e tale quale a Roy <ride> uh. io ho paura sempre che mi fai colpi letali Perché ha detto che fa più colpi ogni letali. tanto, ogni tanto qualche colpo diventa a caso colpo letale fuori gli attacchi normali forse cerca di evitare di... Eh, no vabbè. mio scudo dai non è giusto ecco poi sì, recupera pure vita certo per gli attacchi potenti che io gli faccio un, le prese un sacco di di danno vai si sì. no no no perfetto ok transizione di scenario non mi piace no ma quella è fatta apposta per rotto lo so di fare sì, lo so ma non mi piace è brutto sembra che ha mangiato lo scudo e è vero che poi è sparito subito lo scudo ti ho già superato comunque con la vita io l'ho ho fatto un sacco di danni in più però lui recupera vita... devi fare il perry così recuperi vita si sì, penny è difficile da fare non è che lo fai così cosa? Ti ha preso perché hai tolto troppo presto lo scudo. Io non l'ho tolto lo scudo. Ah. Lo stavo tenendo. <ride> si sì. un bel jab lock alla fine. Che poi aveva ah. pure la, la smera sm Smash. La smera smash. Io oh, tio si. Sì. aspetta un secondo, devo fare una cosa. Questi spiriti qua che stiamo tenendo sono troppo buoni. Cioè sono, sono altissimi di GSP. Cioè, no, non GSP, scusa. Potenzia. Facciamo. Potenzia un potenziamo gli spiriti. Cioè guarda, eh, mettiamo. No, quello è forte, usalo. Prendilo. Sigma, è forte. Questo? Mm. Potenziamo. Al 999 diventerà il nostro spirito, uno dei nostri spiriti più forti. Lo spirito d'acqua. Lo spirito proprio. più forte. Il trio brio è anche molto forte. Sì, vabbè. Le stai sprecando soltanto ma basta che usi uno, uno di quelli grandi ah sì? staremo a vedere ma mia niente ne savo che non maxato signori 8 8 6 9 adesso vediamo un secondo uh, b niente formazione spiriti Squadra di spierate. Così puoi vedere chi è lo spirito più forte. Dio, allora vediamo. Uh, oh Ypsilon, mio Dio. Y. No, Y. Potenza. Sì, sì, ma è il più forte. Ok, dammi. Shadowman. Mi dispiace. Shadow. Sempre. Comunque mi sa che abbiamo anche uno di presa per forza del templo. Eh si, sì, però non ora. No, no, non credo, questo è piuttosto. Dovremmo, dovremmo cercare uno di difesa migliore, perché ha solo tre slot. E poi è anche scarso abbastanza. La massa speciale? No? Non ti interessa, no, l'energia devi mettere. Eh si passa a Che sì. gioco era questo di Mario? Uh, Mario Maker, perché praticamente è. è del. Um, per, si sì, perché. è del uh, Airship di Super Mario World. Però in Super Mario World veramente non esistono gli airship. Quindi Mamma. è, una, è una, una. host nuova. Veramente l'ho sentita, sentita. anche sentite in attricio, quindi sa so che era. è un remix Ma... quella che stai cantando. No, io non so cantare un remix. Sì. Tu stai facendo pen per me io non so quando non so facendo solo la canzone normale ok allora non lo so è solo di mario uomo per forza si probabilmente forse sì quella quella normale quella del castello da nana nana nana nana nana nana Shadow. Shadow. Oh, Shadow. Shadow. Shut up! <ride> questo dove porta? Vediamo. Ha ah. uno spirito forte, credo. Mi sa che sono i leggendari quelli. Ah, Siii sì, no. Cerberus. My no, Cerberus. Cerberus. Ok. Vediamo. Due da count Maxi. Va bene. Il nemico diventa. sputerà fuoco, Il nemico diventerà maxi. Tu Maxi? Mm. Stavo scivolando. Ancora più Maxi, guarda, questo è scarsissimo. Abbiamo tipo. abbiamo qualcuno buono. Lui fa schifo Cernia. Non ha nessuno slot Sermia sei livello 1 ed è pure uno dei più forti L Cioè ZL schifo. Così lo rendi preferito potenziare ZL e comunque funziona pure L Guarda. Non lo stai potenziando Lo stai rendendo Come? preferito Non si può potenziare si può potenziare? No, Ah, preferito. Ah! Allora, metti B. Selezionalo e poi L. L. Hai premuto R. Ah, boh. Noi okay, che Rosa. Ecco, bravo, spamma quelli porti. No! No. Ah, no! No! No, no, no, no, no! Guarda! I livelli! Wow, ok adesso... Adesso ah, è solo il, il, lo spirito più forte. No, uh, è difeso okay, che ci serve difesa, abbiamo tre slot. Guarda se qual è lo spirito più forte. Potenza. Izzia. È lui. È lui. e lui. Sì. sì. Non vedi? Ok, è uh, la sottrazione. Uh, non ho bisogno di spiriti per l'energia, quindi... Uh. Boop e Boop Il vecchietto qua <ride> Perfetto allora personaggio Due l'account direi per il tuo D'account Che poi ho messo Kirby per uno schifo spirito schifoso Per uno schifo <ride> spiritoso <ride> Sto per dire quello I don't care La pianta piranha scheletrosa di Super Mario World, Super Mario Bros 2 2 sì. È, grass è grassissimo no scuda pure a fuoco non riesco a staccarlo Intanto lui sì. ho una percentuale molto più alta della tua No, perché con 4% con l'hanno ucciso questo è difficile non è vero sì perché il fuoco dura un bordello di tempo invece quando è poi oh, io metto comunque casuale metto casuale poi perdi tu io poi con DR ma dottor mario non sai usare nemmeno il solicovery lo so perché come i suoi ricordi? Come quello di Mario. Allora <ride> no, lo so usare. No, non lo sai usare. Ciao Marco. Ciao Marco. Guarda quanto danno facciamo! Guarda. Eh sì, appunto, facciamo un casino Cosa? L lui ne fa due. Oddio è Perché le questi questo, questo è tipo il primo dungeon che abbiamo mai sbloccato, lo sai? Wow. Tieni. Mi ha fatto solo due danni. <ride> progetto di mare comunque è più forte. si sì, si sì, si sì, si sì. Eh sì, sì, sì, sì. sì, sì. <ride> perché non è vero, scusa. No, non lo so. Sì, è non vero. me li intendo di ste okay, cose. Ok, abbiamo sbloccato il ponte numero 1, il ponte il ponte giallo. Vediamo adesso. Vediamo qui? No, leggenda, oh, oh. Leggenda, leggenda, oh, oh. leggenda, leggenda, leggenda, leggenda, leggenda. Ho capito. Leggenda. Vai all'altro all sì, al pulsante per così apre il ponte rosso. Sì. Okay. Il ponte rosso ponte rosso. Non è un puzzle, è soltanto una cosa Lo che. so è... che non è un puzzle. È una cosa a livelli. Sono sì, cioè, una cosa perché... tarocca a livello. Tipo sblocchi il, um... sì, sì. il ponte, quindi sì, sì. l'altro non si dice attiva. Bauletto, pan bauletto. Mm. <ride> wow, capito, una musica. Vai indietro. So un altro, ti... ce ne sono ancora... ancora un ponte viola, Sì. Tipo. Credo che ce ne sia un altro mm -hmm. blu, grego. Ma non lo so. Non me lo ricordo più. No. Ka Sarà più facile lanciare tutti. Appena ci sarà la cosa. Significa che appena appena puoi O oh, vuol dire che tu puoi prendere le persone e lanciarle più in A. più più lontano oppure significa che la attacchi lanciano le persone più lontano non ho, non ho capito sinceramente <ride> però vabbè in forza puoi tutti perché le, le... forza appariamo dopo aver messo K1 avversario e l'unico inizierà incontro con uno ok <ride> non ci sono niente lì uh, di lì <laughs> Meglio di no <laughs> <couldn't. Yeah. laughs> Oh funny. my god, ok uh... Bella musica messicana Perché? <ride> metti casuale basta! No, okay. Metti Kirby! Si possono mettere pure i nomi casuali? Certo ah modo. wow! Ancora! No. no, non esiste. Rimetto casuale. <ride> Ole! Avevo ragione che ero messicana! E spagnola! ok, Snack, mi va bene lo Snack mmm gustoso Snack Snack sono quattro Inkling wow ma quello non è un kamek, che è un Magikupa! sta zitto Magikupa è un Kamek. cioè è un Kame che è un Magikupa. Koopa oh, oh. Sniper. Fire! Non si può vedere Snake, è una scelta stella Perché no, sei razzista. No, non sono... No, no, no, no, no, no, no, Snake eh no. non è una razza, Snake è una persona. Che, tipo non, non ti posso vedere con una sciarpa. Prendi questo. No! Oh! Che spirito è eh, Kamek? Sì. Che c'entra sta canzone allora? Scusa, fai now! Prova! Fatta, convenco! Oh, ti sei attaccato da solo una mina su di te! Oh, you're a fosco. It's a showtime. Had messo fumo pomogeno! Wow. Mission complete. You can go home now. Wait a minute. re re devi combattere con ground on ground on cioè pavimento on non sai che ha senso in questa battuta perché è il dio della terra lo, lo so, so che come. ha senso questa battuta ok vai okay. veloce legge le condizioni La le il pavimento sarà incendiario che c'entra ground on con il pavimento <ride> volo dire con l'incendiario diventerà mazzi non ci abbiamo anti mazzi credo a che servirebbe antimaxi tu se fosse non faccio esiste faccio più danni si sì, esiste no non esiste Abbiamo jetpack jetpack jetpack jetpack jetpack un attimo comunque l'altra volta ho dress. detto che uno spirito che abbiamo sbloccato che mi è oh, molto no. utile No, it's not! Cioè questo. Gran pesce scossa ci rende i mazzi. No, non ci serve, niente. Serve perché... Va ah, ehm... bene, se vuoi sprecare il tuo slot invece... Cosa serve essere i mazzi per un po'. Cosa serve essere i mazzi? Per un po'. Cosa serve? Cosa essere... serve? C'è cioè un hitbox più grande, quindi la altre persone possono colpirti più facilmente. Sei più pesante, sei più lento e sei anche più grasso. Non ha senso questo. Sì. Quindi non esisterebbe un, un, un, una cosa e del sì, anche, E se gli fai anche più danni. Ecco. E il contraccolpo è maggiore. Anzi, mi sa che tutto quello che ho detto tranne... <coughs> Ma veramente mi so quello che diminuisce il danno dall'interno. Cioè il diario invece, di quello che toglie il diario. No, no, vedi. Doveva sparire. Quelli non li ho mai messi, veramente. Dopo che fai l'attacco così. Cioè dopo no, che prendi la... Perché usa sempre il tuo nome? Ah boh, forse perché sei stupido. Non ti sei proprio impegnato a cambiare personaggio. Dopo che fai una presa con Snake, prendi giù. Così lo metti a te nemico per un attacco smash, però carica poco. Fai un attacco Smash però carica poco e lui non fa né uno né l'altro. Oh. Oh yeah. yeah. graudon si evolve? No. Si yeah. no. Cosa si dovrebbe evolvere graudon Archeo graudon. No. hai dunque! Mi hai pure fatto fare uno spoiler! Ah si? Sì? Staremo a vedere. Vai, ci to Ok, eccoci tornati ragazzi, scusate, è arrivata la pizza. E mangiare. Aisia! È facile! Tocca a ah, me? Si sì. Ho usato io snack sì. prima. Giusto? No, l'ho usato io, te l'ho fregato. Un attimo? No, l'hai usato tutti. Okay. Ah no, no, è vero, hai usato tu, no. non lo ricordo. Ah eh, è vero, avevo il tuo nome, sì. È il tuo nome, sì. sì Bomba, sì, cavolo, c'è l'assistente la apriano. La assistenti, mm. oh, no, no. Ok, va bene, allora. Metto anche <ride> assistenti. Metti... Che non va il pintro. Metti y, No, non metto il Y, metto il filtro. <coughs> consigliati. Anzi assistenti. Perché più facile tra i consigliati? Mm. Boh. E poi metti quello uh, forte. Metti Y. Strong. ops, ho sbagliato. <ride> no, non esiste. Non è neanche un cambiato personaggio. Lo so. Abbiamo usato Snake, un cosino di Vuoi continuare? vuoi pizza! Vuoi continuare? Allora, uh, qual è il uso più recente? <coughs> ok, snack lo togliamo, mettiamo invece di snack. Scegli un personaggio? Scegli un personaggio? Dov'è? Andiamo a Io, anzi, no. Mafio. Mafio mafioso Mafio che, che si deve sposare Con chi? No. Con, Con Peach Con Bowser Pigeet Ok finiamo questo Dunno dungeon che siamo qui da un'ora e 16 in grazie la pizza Ingrazia pizza Tipo stampa Oh no Shovel Knight via via via, via. Non lo puoi colpire cioè. Ah Posso. No, lo puoi colpire gli assistenti appariranno come avversari Uh The Night eh oh sì, ho detto, tipo la, la Luna è un assistente, però non la più <ride> Le bombe. Le bombe l'hanno combata, perfetto. Cioè una li sposta a terra e poi mi causa un'altra però perfetta. Vai Mmm mm. Assistente caratteristica è Starman. Ok, clicca il P-Switch. Non è un P-Switch. il P-Switch. P-Switch. switch Switch. Switch. Cosa vuoi fare? Ho il personaggio. Tu o... vai avanti, il personaggio lo faccio io il boss e il boss lo faccio io. Ma tanto c'è ancora o oh oh da. Io far... faccio lo spirito. No, oh, non no. oh, no, mica lo facciamo. Mi sì. vedere prima che personaggio è sì, mi una cosa? Diventiamo pure noi, no? ma, sì. ma, ma perché devi perdere. Eccolo. Sei contento che abbia usato due slot per lo spirito così? Sì, io lo usavo sempre. Io no, perché fa schifo. Poi ho trovato uno spirito più forte che non vi spoilerà. Vai, vai. E lo, inizio, lo Vai, vai. vai inizio, non ha uno slot vai. pure. Inizio, inizio, inizio, inizio, inizio, inizio. Poi perché ho usato il mio genere? Un attimo? Insensing. Sono fortissimi. Non ne ne 10 nemmeno 10 ne ho nemmeno visto mille. le condizioni. 10.000. No, diventerà mazzo e poi... Erbo. No! Arriverà Riddly eh Wow, mega curb oh mio dio! How powerful! Wow! Uh. Ridley è troppo grosso! Ok, va bene! È già grosso di suo! Appunto, questo è il personaggio più grande che può apparire. E è, è certo per Jigglypuff quando usavo la sua finale. Sì, vabbè. Ma quello è uno è uno c'è una, una mossa che c'è tamale... E non è un personaggio, cioè... Ma puoi comandare il ciclipario... A Giga roro. Bowser allora è il personaggio più grande. <sus> Come te la vedi? Te lo, lo vedo che è uno spoiler. Spoiler! Ma è uno spoiler perché si può usare. Quindi è un boss. E prima fai lo allo spirito, cioè, scusa. il boss... Oh! Oh! Ok. Non lo sapevamo prima che non che c'è in questo gioco. Dov'è il cioè, la... gigabaud? Dov'è l'altro coso? Giù. Oh, mio. Ecco. C'è lo spirito. Questo quello è quello e o... non lo fare. Oh! oh, oh, oh. Vai. Vai. Vai. Vai. Mi sono incastrato. <ride> <ride> Piscio. Splendid! Ok, facciamo Peach prima. Tanto qui muoio durante il boss. Guarda quanto siamo forti. Ok, 10.000. Wow, capirai. Solo 10.000. Rispetto all'avversario siamo due. Vabbè, Peach. Peach, bisogna pitch. salvarla ovviamente con... Don Donkey King. Kong. Donkey Kong. Anche se abbiamo già usato sta puntata però... Allora facciamo uno che non abbiamo mai usato, tipo di Mac, credo. Little no, Little Mac, Mac l'abbiamo usato. No, in questo punto no. Little Mac. No, mi sa che c'è qualcuno che non l'abbiamo proprio mai usato. Eh uh, sì, tipo mi metà di personaggi, tipo. Senti. Eh. Uh. Forse l'abbiamo mai usato. Shh, credo. Mm. Forse. Ice climber. Wow! Dice Climbers. Dice clamber. Clamber! Climber! Ma ogni volta sta canzone messicana Shut up! I decide what to put Perché il nostro coso? Perchè solo po Popo è grande? Perché ti ho messo mazzi? Eh ma perché è solo lui? Ahahahahahahah <ride> Questa sta luce Perchè? Non ho mai provato i mazzi con... Con gli excliners Io non lo sapevo Fine, let's finish him yeah. Woman. I don't care, ok? He's a him to me. Scusa, non well, sarebbe stato più appropriato il. No. Il. No. Il coso No. Per, no. no. Il, lo scenario con il primo livello, mm -hmm. con lo sfondo. Sì. Mm -hmm. Hey Lois. Hey Lois, I'm Peter. Fatte sempre ridere. Ma vai, vai dal boss, vai dal boss veloce Perdi il boss di risultare <ride> Non ci provare nemmeno, perché tanto sarà inutile <ride> La resistenza è futile Ma che ci sta altro dopo il boss, che io so già chi è il boss Eh? Niente, finito Finito il dungeon? Sì, oh, abbiamo okay. finito il dungeon della prima parte di... Del mondo della luce come si chiama il mondo? Il regno della luce. Il regno della luce. Il mondo è il pianeta Terra perché è stato basso. Il mondo della luce. Il mondo della luce. <coughs> Chi sarà il boss. Esatto. Il boss, signori. È stato già spoilerato in questa puntata. <coughs> Bowser. Giga <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Bowser. Sono più grosso io, dice Kirby. Purtroppo questo non lo salverà la Giga Bowser. O oh, Giga Bowser se volete. Anche se suona meglio Giga. Vai Bowser. Ha le stesse masse di Bowser sono te. Per... Sì, sono forti ed è un noto ogni secolo. Giga Bowser. Giga Bowser. Ah. Mm -hmm. No, no. Eh, cos'è il gun punch? Fire Bowsu Punch. Vai! Vai Giga Bowser! Oh mio dio, è potentissimo! Si sì, si sì. no dai, ce l'ho quasi! Non c'eri quasi! Invece sì! Invece no! Ce l'ho quasi no. No! modo! No! quasi modo no! <ride> Potevi esserci quasi? Che qua per forza tu usare Mario. E Peach? Peach che uccide Bowser? Perché pause, Peach, è Peach no? Peach, Peach, Peach, Peach, Peach, uccide... Peach, che uccide Bowser! No! Peach, Peach, Peach, Peach, Peach, Peach, Peach, Peach, Peach, Peach, Peach, Saltare la cazzo sì Ah condizioni vinci incontro per salvare il personaggio eh, Questo punizione. è l'unico posto con le condizioni Sì perché si sblocca Bowser ovviamente Non lo, lo sapere Ma se l'ha appena detto L'hai appena detto tu anzi Non è vero No Perché mi attacca così spesso rispetto a te? Ti ricordi? Boh Ma se vede il nome dei nemici, e dice Oh cacchio, questo è più forte Perché non funziona il mantello? Non è giusto <ride> Uga Ma che è la stessa cosa che fa Guario No, che fa Bowser È una cosa che fa così wow, con le schivato. braccia quando non ha niente da fare Schivato Questa no. cosa sarà più dura rispetto agli altri boss e gli altri spiriti Mio dio stavo cad. No, non è giusto. Mi ha attaccato troppo presto. Vai, vai, attaccalo! Attaccalo, oh, un bel pugno meteora! Addio Bowser! Wee. non ti suicidare, sei stupido! Gioco bar, okay. <ride> non ti preoccupare, non funziona. Ok. Normale. <ride> Il tuo personaggio Ma è. No che mi ricordavo che è dovevo. Mega con i capelli rosa. <ride> <ride> Mio dio, quanto è sia? È piuttosto stupidina. Vuol dire, <ride> è piuttosto potentissimo. È piuttosto stupida questa cosa. Ok, <ride> we did brothers. We saved the world! Oh. No, tu. <laughs> Lol. Wow! Lord. Wow! Mm. Mm. Oh my goodness, the barrier! It's going away! Wow Quando è che si toglie proprio lo scudo di Karen? Shh. Dillo, Dillo e la... basta! Non te lo dico! Ehi, vai non è un grosso spoiler, quando si sconfiggono tutti i boss. Wow, e dove sono gli altri boss? Oltre il ponte. Are you freaking killing me? What? Okay. Where where does this thing go? Well, I don't know. Lì c'è uno spirito. I don't care, ok? You're your no, your... basta Quindi la prossima parte di Super Smash Bros. Ultimate sconfiggiamo gli spiriti andremo a sconfiggere spi gli spiriti dello spazio Tra virgolette quindi ci vediamo alla prossima ciao fai l'altro allora a destra potete trovare il video precedente e, e se è stato caricato quello successivo invece a sinistra potete trovare la serie intera. quindi ci vediamo alla prossima ciao ciao